Yeah. bentornati al Gormiti, Gormiti Show. Show! Auguri a tutti i papà gormitici del mondo! Ma avete fatto il lavoretto per il vostro super papà? Noi siamo super curiosi eh sì. di vederlo eh già! Quindi andate sul sito gormitishow.com e inviatecelo! Esatto già da su quel sito poi trovate anche una pagina per poter partecipare qui virtualmente al Gormiti Show con noi! Sì e che cosa possono fare i nostri amici? Tantissime cose! Sfidarci! Sì poi ballare! ballare, sì. chiacchierare sì. con noi e salutarci! E potete anche farci vedere la vostra super collezione, siamo molto curiosi eh, eh sì, però adesso Johnny sì. c'è una super sorpresa che devo farti vedere davvero? Sì, una sorpresa pasquale pasquale? Sei curioso? Andiamo a mangiare già il cioccolato, non me lo vide? Andiamo Giada, il wow! super pasqualone eh sì, perché si sta avvicinando la Pasqua eh sì, lo apriamo subito Giada sì. è bellissimo, apriamo perché sono troppo curiosa di vedere cosa possiamo trovare, vai eh, prendo io oh. Apro? Spero che lo sposto questo Vado eh Così ah, Giada C'è sempre in piedi Quello dove posso tirare i pugni e i calci e, e, Fai così e Lo si? Sì sì gonfialo vai È una magia Ah oh, Giada Eccolo che, hai bello. Visto? che bello Che bello che è Io ci gioco subito Va bene Vado eh Posso Vai Un attimino però Vai un non pugno solo Vai ah, <ride> wow, Fortissimo eh, Sì perché c'è Eccolo Quindi bistruggi Sì sì sì Ah Giada Allora eh. Io però sono curiosa di vedere cosa possiamo trovare dentro. Però prima, ricordiamo una cosa ai bambini. Come vedi Giada, ehm, questo bellissimo uovo di Pasqua è come quello dell'anno scorso. Sì, vedi perché che... è fatto di carta reciclabile. Esatto. Quindi si può colorare. Esatto, hai detto bene Giada, perché essendo fatto di carta, eh, per esempio io l'anno scorso avevo disegnato, ti ricordi Gianni e Ave Giada? hai fatto un bellissimo disegno -show, scorso, mi ricordo. Con i penarelli, i bambini lo possono fare anche con le tempere, con i pastelli, pastelli a cera, gessetti, però, potete usare tutto quello che volete. Questa volta, quest'anno, c'è una novità, c'è un concorso. Ah sì? Sì, c'è un concorso che si chiama Decora la tua Pasqua. Decora la tua Pasqua, sì, ok. voi potete fare un bellissimo disegno, un decoupage, eh, sì, sì, tantissimi esatto. lavoretti sul vostro Esatto, usate la vostra uovo. fantasia sul vostro uovo e cosa succede? Dovete fare una bellissima foto mm. e caricarla su questo sito. Decora la tua Pasqua.giochipreziosi.it Esatto, mandateci tantissime foto perché ci saranno dei vincitori. Sì, perché ci sono tantissimi premi. Tantissimi premi in questo caso, dei super premi ultra, mega. Gormitici. E avete tutto il mese di aprile per poterli caricare. E il 31 maggio verranno contattati i vincitori. E eh, io lo farei subito questo concorso. Sì, anch'io. Ma poi tu sembrano anche a disegnare. Esatto, esatto. Però adesso. È arrivato il momento. Sono troppo curiosa. Apriamo. Vai, una parte io e una parte tu. Oh. Wow. wow. Allora, ah, ok, ok. So una cosa, Giada. In questo uovo wow di Pasqua noi abbiamo trovato la penna. In questo caso il tuo preferito. Che me la regali, è eh, no. mia? Eh, sì, che sì! Cosa te ne fai tu? Tu preferisci l'archerio? Fa cioè, niente, mi piace lo stesso. Va bene, tienila. Sì. Grazie. E, in, in un altro uovo di Pasqua potete trovare anche la maglietta. Quindi ho la penna o la maglietta. Poi, Poi abbiamo, beh, una bustina bellissima e. C'è Avoc Avoc E il nostro bello. sempre in piedi e, Allora Gianni io voglio giocare con sempre in piedi Ok tu se vuoi vai avanti Ma io gioco Gianni abbiamo tantissime cose da fare Ho tantissimi pugni da dare No ti al alleni dopo Adesso no. dobbiamo andare No Ciao, Ciao Matteo! Ciao, wow, Ciao. Matteo. Ma, ma aspetta, ma dov'è Matteo? Io vedo solo Lord Carion. Matteo. Eccoti! Ciao Matteo! Ti sei trasformato! Ma io ho già capito che il tuo, uno dei tuoi lord preferiti, uno dei tuoi gormiti preferiti è Lord Carion, eh? vero? Ma c'era qualche indizio, mi sa. C'era sì. qualche <ride> indizio? Tra l'altro è carnevale! Eh sì, ma ti sei travestito così a carnevale? Eh beh, giustamente, giustamente. Giusto, giusto. giusto. Come stai? Bene. Sappiamo che sei un fan super gormitico tu, vero? Sì. Quante, quante cose hai dei gormitici? Ne hai tantissime, vedo dietro. Eh? Racco eh, raccontaci un po', vai, vai, vai, raccontaci. Noi vogliamo sapere tutto, tutto, tutto. Oh, oh. I I dro dronok. I dronok. Carini i dronok, sì. che poi si staccano e si attaccano. Eh, Mi sono per quello, perché puoi staccare e attaccarli. Poi? Poi oh no lord sol... Eh beh, eh, eh beh, eh beh, sole, eh beh non, non può mancare, può, Esatto. In versione, può mancare. Poi... addirittura in versione d'oro, no. Esatto, quindi non... super. Oh, Poi, Vrago. Vrago, che è l'hyperbist, è giusto, giusto, giusto. Poi hai qualcos'altro, sì, vedo dietro un sacco di cose. Poi oh, mi piace tanto, o oh, i gormiti, mi piace tanto prendere i giornalini dei gormiti, hai eh sì. ah, giusto, perché ci sono tantissimi giochi anche da fare per fumetti. Cioè, sì, è vero, è vero, sì, sì. Dei lavoretti, poi io ho, ho koga formadoro. d'oro. Hey, eh, ma tutti dorati wow, li hai. Wow! Sono fortunatissima di averli tutti dorati. Che poi è difficile trovarli tutti d'oro, eh? Sì. Poi io Lord Carrion d'oro serie. Lord Carrion d'oro. della serie nuova, oh, specificamo. Precisiamo, <ride> assolutamente. Specifica. Chi è? Che non lo vedo, lo vedo un po' sgranato. Cryptus. Cryptus? Cryptus. Sì, sì, è andato un pochino via di audio. Ok, perfetto. Cri Vabbè, ma li hai praticamente tutti, ma li hai contati? Secondo me sono... Cioè, 145. Non, 200 sicuro, 200 sicuro. 200? Cioè, sì, guarda quanti sono lì. Secondo me 200. Ti ha superato, Johnny. 200 ne hai? Secondo me ti ha superato. Non li ho ancora contati, ma forse può essere... <ride> Eh, eh, eh, Secondo eh, me è sì Lui, lui ne l'ha ancora contati ma forse oh, può no. essere Giada. Ah, ok L'ho visto bene lo... uh. Ma c'è anche Aspetta, che cosa c'è anche là dietro? È la spada di Kerion È una spada È la spada di Kerion, Giada la spada di Kerion E non riusciva a capire bene anche eh, eh, eh, giusto, no. giusto. Giustamente al Kyrie è un quello grande. Ma posso farti una domanda? Hai mai sfidato i tuoi amici? Con, con le, le bustine? bustine? No, roba, no. che bellissimo! Eh, tu tu lo vedi il Gormiti Show, giusto? Immagino di sì. Ecco, ti faccio una domanda. Che domanda vuoi fargli? Eh? Voglio fargli una domanda. Io so già che domanda. Voglio fare una domanda, ok. Allora, um, chi vince al Gormiti Show <ride> sulla sfida, sta per dire lo sento chi vince sempre con le bustine? chi vince? vieni lui non, non vuole dirlo perché sa che perdi sempre no è vero io vinco sempre non lo sa benissimo sa perché perdi sempre quindi non vuole dirtelo ma cosa? non farti piangere perché sa che puoi piangere non è vero vinco sempre vieni. poi hai il bracciale degli elementi hai visto? c'è sì. eh. il bracciale giusto? Me vincete tutte e due alla pari? Oh, ah, è vero, è vero, è vero. Sei troppo carino, davvero mm, Visto? Sì, sì, sì, forse Sedi, è... questo è che è bravo Forse. come te Non è vero, non è vero. Non ehi, ehi Appunto poi hai una bellissima maglietta con la cravatta L'hai messo proprio per essere impuntata, bello e elegante È super elegante così Pronto per l'occasione Così quando tutti i tuoi amici ti vedranno perché gli dirai che sei andato alla puntata dei Gormiti, vero? Lo dirai ai tuoi amici che sei qui. Eh, così dici, guardate come ero Lo sai che questa vasta. puntata la vedranno tanti bambini? Tanti, eh, ti vedranno e diranno no, ma lui è lì al Gormiti Show, come ha fatto, hai visto? Bravo, bravo, bravo. Ma prima di chiudere, ci racconti qualcosa, non so, una cosa che ti piace fare con i Gormiti? O se guardi... i il papà! O il papà? O il papà, quando mi faccio il bagno facciamo un torneo che Vabbè. tipo calcio che i personaggi una volta sconfitti vengono eliminati e fino in finale che il più bravo ha vinto no ma oh, che bella cosa ma che bello gli eliminati dove vanno poi? si buttano dentro la vasca? no no dove va? no no, no. no. Si, no. si rimettono si rimettono l'accappatoio ah, li... vanno ad asciugare esatto, si mettono l'accappatoio e se ne vanno nello scaffale giada è la, la pallanuoto gormitica bella bella va, idea eh. comunque molto bella questa cosa che col tuo papà giocate state insieme bravi bravi bravi grazie, è bella. Bella. Grazie, bella. A grazie a te grazie a te papà L'avete eh, avete inventato un gioco bellissimo, cioè però adesso nessuno ce l'ha mai raccontato. Lo farò anch'io, lo farò anch'io, lo farò anch'io. Va bene, allora noi adesso ti salutiamo, ok? Però prima eh. di finire noi cosa noi facciamo? Noi ci stiamo salutando in un modo un po' particolare. Eh, perché questo periodo ci permette solo di salutarci in questo modo. Sì, quindi allora apri le braccia, come stiamo facendo noi. E, e adesso stringi forte e oh, ci abbracciamo. E ci abbracciamo. Un abbraccio gormitico virtuale. Noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi, siamo sei super, super contenti di averti conosciuto, S continua a mandarci le foto e video. Sei super gormi gormitico Matteo, davvero, sei un super gormitico. Ciao! Ti mandiamo un mega bacione, ciao! Ciao, ciao grazie! <ride> Oh, è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! Eh sì, Giada, ci sono arrivate due bellissime foto. Leggi la prima. Vai, parto io. Prima. Da Simone. Simone ci scrive, Ciao Gianni e Giada, vi vedo sempre in televisione, mi fate tanta compagnia. Grazie, un bacio da Simone, ma che carino. Grazie mille per seguirci. Grazie mille, ci ha mandato una bellissima foto, tra l'altro guarda quante cose hai. Sì, ma poi è super fiero, C ha un super sorriso. È un super e pollice in su. Okay. Wow, <ride> grande, hai anche la Isca. Bravo, bravo, bravo. E poi c'è arrivata un'altra foto da parte di Simone e Giacomo, e ci hanno scritto: Ciao, Gianni e Giada. Siamo Simone e Giacomo, e siamo dei grandi fan dei Gormiti e del Gormiti Show. Grazie. Vediamo tutte le vostre puntate, ci fate molto felici e il nostro sogno sarebbe partecipare al vostro show Vi mm. abbiamo mandato una foto della nostra collezione Non so se riuscite a vederlo ma c'è anche un Gormita della primissima serie Ciao Simone e Giacomo E controlliamo, eh. dopo controlliamo Dopo wow. la guardiamo bene No, wow, <ride> ma davvero è un sacco di cose Sì avete lo zaino, eh. l'astuccio, eh, vedo la maglietta anche Il bracciale degli elementi sì. Wow bravo, bravo Una super e super collezione Tra l'altro um, voi potete partecipare con il Gormita Show. Sì, vi no. basta andare sul sito Gourmetishow.com, compilare tutto quello che c'è scritto e seguire questo. le istruzioni. Esatto. E così potete farci vedere le vostre collezioni, ballare con noi, potete sfidarci. Anche solo chiacchierare e sentirci. Esatto, mi raccomando, Gourmetishow.com. Giada, hai finito l'episodio? Eh sì, bisogna salutare i nostri amici Cosa adesso? devono fare, dai? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. E iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like, e like, condividete il video, mi raccomando. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao. ciao.